Oggi facciamo l'esempio di un cliente che vuole impostare due tipi di tariffe per le proprie stanze. Una tariffa non rimborsabile che abbia il 10% di sconto e una tariffa rimborsabile. Per quanto riguarda la tariffa rimborsabile vuole dare due opzioni di pagamento. Pagare subito l'intero importo o pagare semplicemente un acconto subito. E il resto in struttura per fare questo la prima cosa da fare è andare su tipi di prezzo e qua abbiamo impostato due tipi di tariffa una che abbiamo chiamato prezzo standard che è una tariffa rimborsabile entro 16 giorni abbiamo incluso la colazione abbiamo scritto il numero minimo di ore entro le quali si può prenotare e abbiamo selezionato che è rimborsabile e qui abbiamo inserito le politiche di cancellazione Dopodiché abbiamo inserito anche una tariffa non rimborsabile, quindi abbiamo selezionato sempre colazione inclusa, sempre 24 ore minimo entro le quali si può prenotare e questa volta non abbiamo selezionato rimborsabile proprio perché è una tariffa non rimborsabile. Il secondo passaggio è andare in prezzi, Rate Table, qui abbiamo la possibilità di inserire un prezzo per ogni stanza. Quindi, Iniziando dalla quadrupla, vogliamo che il prezzo standard sia 150 e il prezzo non rimborsabile abbia il 10% di sconto, dunque è 135. Gli diciamo che vogliamo questo prezzo dalla notte 1 alla notte 31, in modo tale che imposti 31 notti, Dopodiché clicchiamo su Insert. In questo modo lui creerà il prezzo per la tariffa standard, cioè quella rimborsabile, che è il prezzo intero della stanza, e il prezzo per la tariffa non rimborsabile che ha il 10% di sconto. Facciamo questo. Per ogni camera. Dopo aver fatto questo andiamo in Global Metodi di Pagamento e qua impostiamo i metodi di pagamento che vogliamo. In questo caso vogliamo impostare PayPal soltanto per la tariffa rimborsabile. Le impostazioni da settare sono queste: Auto Set Booking Confirmed, no. Nascondi per la tariffa non rimborsabile. Sì, proprio perché lavoriamo soltanto per la tariffa rimborsabile, solo per la tariffa non rimborsabile. No, dopodiché clicchiamo su salva. Invece vogliamo il bonifico bancario soltanto per la tariffa non rimborsabile. Le impostazioni da dare sono queste. Autoset booking confirmed? No, perché poi lo confermiamo noi nel momento in cui ci mandano la ricevuta di pagamento. Nascondi per la tariffa non rimborsabile? No, proprio perché questo è solo per la tariffa non rimborsabile. E dunque qui, solo per la tariffa non rimborsabile? Sì, anche in questo caso salviamo. Ora voglio far sì che la tariffa rimborsabile abbia due opzioni di pagamento. Pagare subito l'intero importo oppure pagare un acconto del 30%. E questo lo lasciamo scegliere direttamente al cliente, all'utente. Per fare questo dobbiamo andare in Global, Configuration, nella scheda Prezzi e Pagamenti. Dobbiamo settare in questo modo. Paga interamente l'ammontare? No. Lascia un deposito di e mettiamo il 30% e poi qui mettiamo sì perché possiamo dare la possibilità al cliente di scegliere se lasciare un deposito o, o se pagare l'intera tariffa. Inoltre anche qui dobbiamo mettere sì. Perché diamo la possibilità di pagare l'intero uh, ammontare se la tariffa è non rimborsabile. In questo caso questo non ci apparirà perché per la non rimborsabile non abbiamo scelto il metodo di pagamento Paypal, ma abbiamo scelto il metodo di pagamento bonifico e quindi devono pagare l'intero prezzo. Fatto questo salviamo. E vediamo come funziona. Andiamo direttamente in una delle camere che possiamo prenotare e andiamo in dettagli. Vediamo subito che eh, possiamo scegliere la data e andare sul prenota ora. Qui avremo due tariffe, una non rimborsabile e una rimborsabile. Quella rimborsabile ha il prezzo pieno. Quella non rimborsabile ha il 30% di sconto. Scegliendo la non rimborsabile ci permette di pagare soltanto con bonifico bancario. Torniamo indietro. Se invece scegliamo la rimborsabile, questa ci permette di pagare soltanto con Paypal. e Inoltre ci permette di pagare subito l'intero importo oppure di pagare soltanto un acconto.